Ferentinos di Alex Stori Enver, da iepur Sottofrentino, di proprietà di Alessandro Pompeo. Umberto Bossi Finalmente Umberto Bossi mi comincia a piacere, a essere un po' simpatico. Era ora che la fonessa di solo alla patagna, agli po', all'oronde, a far vedere come si beva dalla polla, magari con le mani, Mentre io che non usavamo la coperta e cominciassero a pensare pure gli altri italiani. Io lo sapevo che prima o dopo ci sarei pensato. Ora li bene. Ora stai a dimostrare uno di noi. Il dialetto alla scuola. Ora ci siamo indovinato. Continua così. Facciamelo perché insieme a is si a scoprire gli usi, i costumi, le tradizioni e la storia che ci sta in tutti i paesi che formano l'Italia e indovinano poco. Pur la patagna te. dopo se ne parla di scarpe o non uscite da allora se poteva fare, gli dialetti, me lo dici tu a come si se si perdono i soni? Bravo, Umberto, la musica mi piace. Ma perché che vuoi in un vai a in, in giro via? A così ti facciamo vedere che adre che teniamo, altri che ci ho. Ti la, la padania che è quella che teniamo io. I fiumi, i laghi, le montagne che teniamo io. Non sono grosse come le cose che tenete voi e i in cima. Ma voi non sono posti più belli di quelli che tenete voi. Anzi, perché non dai da fare a metterci una buona parola a chi conosci tu? Può far diventare un mura ciclopica o megalitica o poligonale, chiamano la para, che stava a Prindina. Può farlo riconoscere come un bene dei patrimoni mondiali dell'UNESCO? Dato da fare, perché se muiste caduto a questi 30 palazzi si è sempre ottenuto tutto.